È buono, Amen. dietro questa espressione tante volte dipende come la pronunciamo, perché tanti possono dire Dio è buono ma la cosa più importante è sperimentare un Dio che opera nella nostra vita sapete io ho capito una cosa molto importante quando noi ci accostiamo a Dio ciò che è molto importante è fare delle dichiarazioni io prima sottovalutavo questo aspetto della dichiarazione, in realtà come ha detto prima anche Vincenzo, essere ammaestrati, essere equipaggiati sui principi del regno è molto importante. Questo per evitare di andare verso una chiesa che poi in effetti diventa stantia, perché Dio non vuole una chiesa di persone che sono sedute nei banchi e stanno lì per anni e anni. Ma Dio vuole una chiesa che sia formata io quando penso alla chiesa penso ad una fabbrica dove ci sono delle persone che devono accettare e realizzare la grazia persone che devono essere formate però molti si focalizzano sul, sul luogo si focalizzano sul locale il luogo è soltanto il punto dove la chiesa del Signore coloro che sono redenti si riuniscono per essere formati e per essere inviati. Guardate, io non sono d'accordo col fatto di dire che ci sono tante visioni. Vi esiste un solo mandato, Marco 16 Ed è su quel mandato che ognuno di noi ha avuto una determinata chiamata, una determinata unzione. Se ci rifacciamo a quello che ci dice anche l'Apostolo Paolo, si paragona la Chiesa ad un corpo però nella Chiesa in realtà ci sono tanti compiti ci sono delle autorità che Dio ha stabilito noi stiamo facendo anche una scuola di ministero al centro lì uh, a Pollena e in realtà se noi vediamo alla dottrina della Chiesa in generale da chi è stata sviluppata? è stata sviluppata da un apostolo che poi Dio ha chiamato, che era appunto l'apostolo Paolo, però l'input iniziale è stato dato da Cristo Gesù che ha messo, ha chiamato attorno a sé 12 discepoli inizialmente discepoli e successivamente inviati come apostoli perché apostolos significa colui che viene inviato con un mandato particolare e li ha formati sì perché noi dobbiamo essere formati prima ed essere poi inviati Vi è tutto un percorso che noi dobbiamo fare che non si ferma soltanto al momento nel quale noi con una confessione di fede fatta col nostro cuore abbiamo creduto col nostro cuore confessiamo il Cristo vivente e la confessione che fai è una confessione che tu fai sulla terra ma che ha effetti nel cielo in realtà ogni dichiarazione ogni proclamazione segue lo stesso principio lo dichiari sulla terra ma in realtà quel naturale viene portato a livello soprannaturale lo sapete che anche coloro che non hanno realizzato la grazia al Signore Gesù hanno un'autorità, un'autorità di base tutti gli uomini hanno un'autorità di base è scritto nel libro dei proverbi io posso benedire posso maledire con la mia bocca ma chi entra nel livello successivo ovvero chi diventa figlio di Dio si appropria dell'unzione che viene direttamente dallo Spirito Santo. E questa unzione fa sì che noi possiamo realizzare quei principi che sono i principi del regno. Oggi ci sta un grande cambiamento. Voglio dirvi una cosa, non vi spaventate per uh, le divisioni che si sentono, è tutto normale, devi avvenire. Ma Dio, che è sovrano nella sua chiesa, sta riorganizzando ogni cosa, cosa sappilo. Io uh, spesso uso questa espressione, Dio è in controllo, Dio è in controllo dalla, nella tua vita, Dio è in controllo nel, nel ministero, Dio è in controllo in tutto quello che noi facciamo. Quando tu esprimi questa parola, in effetti stai dando a Dio ogni cosa, stai dando a Lui ogni cosa e Lui provvede splendidamente ad ogni bisogno ma quello che deve fare la chiesa in effetti è che non deve dormire perché in effetti ci sono tante realtà che si fermano a un'esperienza eh, mi permettete il termine che voglio usare epidermico, un'esperienza superficiale circa quattro anni fa se non sbaglio abbiamo fatto la scuola di ministero eh, forse pure cinque, io mi ricordo qua eh, noi siamo nel 2017 sì Dio sapeva quello che c'era nel mio cuore. Io vengo da una realtà denominazionale, tutti rispetto perché sono fratelli, io rispetto tutte le denominazioni perché siamo fratelli. Però dobbiamo dire che ci sono quelli che hanno riscoperto determinati principi e quelli che vogliono vivere per una chiesa gloriosa. Comprendete? Perché ci sono tante realtà che si accontentano della, della celebrazione, Uh, fanno dei corsi per il battesimo e poi finisce lì perché tutto resta sotto il controllo di un uomo ma la chiesa è una chiesa dinamica io mi ricordo questa espressione che noi studiamo è una chiesa dinamica cioè è una chiesa che non si ferma ma è una chiesa che ha un mandato che va avanti cioè il fare discepoli poi questi discepoli a loro volta faranno altri discepoli e quindi c'è un processo che noi chiamiamo processo di moltiplicazione. Così funziona la Chiesa. Molti che fanno un'esperienza iniziale si stancano prima o poi perché vedono sempre le stesse cose. Ma se noi sappiamo incitare le persone secondo la vera direzione che lo spirito vuole darle se le sappiamo motivare, perché uno dei concetti molto importanti da parte specialmente ecco, di un leader è quello di motivare, il leader deve motivare. Se lo si fa nel mondo e ottengono dei successi, quanto più quando noi agiamo so soprannaturalmente. Il vero leader soprannaturale che è un servo, perché noi abbiamo un'idea molto importante del leader che è servo che si mette a disposizione della Chiesa allora quando c'è questa motivazione quando la persona sa che non si fermerà soltanto al momento in cui ha accettato Gesù come suo personale salvatore ma che vi è un percorso e che in questo percorso quella persona dovrà portare frutto ora voi dovete sapere che ci sono tre tipologie di frutti vi sono i frutti del ravvedimento quelli sono fondamentali. Riconoscere la propria condizione ecco, di peccato, di fallimento agli occhi di Dio e accettare la grazia che viene dal Signore Gesù. A questi seguono nel momento in cui si sono realizzati nella propria vita, seguono i frutti dello spirito. Avete visto persone che dicono io ho accettato nella mia vita la grazia del Signore Gesù, poi vedi che sono sempre le stesse sotto l'aspetto del loro temperamento, uh, sono i rose e quant'altro. Perché? Perché in realtà vi è tutto un processo che si deve seguire. Noi non vogliamo creare voglio dire, un programma standard, però in realtà quando Gesù andava per, per le strade di Gerusalemme della Giudea, andava a liberare fisicamente, andava a liberare dalla presenza di demoni. Ma egli stesso si è definito il buon pastore, colui che si prende cura delle nostre anime. Una cosa che mi colpì tanto quando facevo la scuola di ministero è il fatto di sottolineare che in realtà la categoria proprio meno diffusa di ministero è proprio quella pastorale. In realtà abbiamo tanti leader ma il vero pastore che non necessariamente deve essere sempre presente qui a predicare e a fare dovrebbe essere colui che va in giro a prendersi cura delle anime a curare le ferite interiori delle persone con l'ausilio della parola di Dio con l'unzione perché la differenza tra uno psicologo e il pastore è l'unzione ed è l'unzione quella che opera ora ognuno di noi ha ricevuto la sua parte di unzione abbiamo ricevuto la nostra parte di unzione poi un l'unzione in effetti si caratterizza per la tipologia di unzione e poi noi dobbiamo operare in un campo ben preciso ad esempio se io sono stato chiamato ad essere evangelista sì ho una grande unzione di evangelista per esempio sono stato chiamato in questo territorio si può organizzare una grande evangelizzazione all'aperto a un certo punto 500-600 persone si convertono però se vado in un altro luogo dove Dio non ha stabilito che io vada non porterò frutto perché Perché Dio ti affida un campo l'unione è quella ma Dio ha stabilito anche un campo per te Amen? quindi voglio dirti una cosa se tu sei qui presente è perché Dio ha stabilito che tu stessi qui per formarti ma sappi che non finirà qui perché poi ci sarà chi ti motiva e questo è il compito che noi troviamo in Efesini 4.11 per il perfezionamento tuo per la tua guarigione interiore per la tua formazione e per il tuo invio a me non piace vedere una chiesa stantia dove c'è quella persona che voglio dire o il pastore o chi per essi a volte non è neanche un pastore che sta lì e concentra tutto su di sé la gioia più grande è dare ricordatelo e Gesù ha dato c'è un principio molto importante di cui parlavamo spesso e mi piace tantissimo questo verbo impartire. È uno dei concetti che, di cui io mi innamorai. Ma perché io mi sono tanto innamorato della scuola che io feci con, con l'Apostolo? Perché in realtà Dio conosceva il mio cuore. E io mi ricordo le prime volte che io ascoltavo queste lezioni, di solito facevo tante domande. <ride> È una cosa incredibile. <ride> Però sapevo che tutto quello che io tenevo dentro non sapevo dare un nome. Lui ha dato un nome a tutto quello che io tenevo dentro. Perché l'ha sviluppato prima lui, l'ha sperimentato prima lui, per tenerselo per lui? No, per darlo agli altri. A me. Tutto quello che tu hai, non è per te. È per darlo agli altri perché ti ripeto, la gioia più grande è formare gli altri, impartire agli altri doni ora è vero che noi possiamo ricevere un dono dello Spirito Santo direttamente da lui ma lo sai che lo possiamo ricevere anche per imposizione delle mani da parte di un ministro e per me così scoprire una chiesa dinamica vera, potente fu un qualche cosa di meraviglioso un qualche cosa che stravolse la mia vita perché già dentro di me c'era quella verità che non conoscevo ma Dio ha visto un cuore ben disposto allora se nella tua vita vi è un cuore ben disposto sappi che il cammino è lungo il cammino non si fermerà domani o dopodomani ma se il tuo cuore è ben disposto sappi che il cammino è lungo vi sarà una formazione forse fra qualche anno qualcuno sarà chiamato ad andare da qualche parte E voglio dirti una cosa molto importante, se la Chiesa non riscopre determinati principi, ecco si sta parlando ecco della paternità, si sta parlando di tanti principi spirituali molto importanti, noi non possiamo funzionare ministerialmente come vorremmo ci sono delle belle intenzioni nella nostra vita ma non funzioni se non ti attieni a quei principi che sono dei principi eterni che Dio ha stabilito tu non sei stato eletto oggi o ieri ma la tua elezione è un'elezione eterna nella quale devi entrare nella consapevolezza le 100 euro che teniamo del portafoglio e che non sappiamo di averle eh? le tengo 10 euro nel portafoglio non pensate che abbia tantissimo devi entrare nella tua identità e c'è qualcuno che ti aiuta ad entrare nella tua identità non avere un concetto più alto non avere un concetto più basso abbi un concetto sobrio ma oggi noi dobbiamo vivere comunque in una stabilità perché se Dio ha stabilito qualcosa nella nostra vita dobbiamo essere anche attenti ed ubbidienti a quello che Lui ci dice di fare e le cose molte volte non vanno come noi pensiamo che devono andare vi ricordate quando si parla della guarigione di Enna nel siro eh? e lì probabilmente Naman si pensava che il profeta si comportasse in altra maniera invece gli mandò a dire il profeta Eliseo che lui doveva gettarsi sette volte nel fiume forse lui si aspettava di ricevere la guarigione in una maniera diversa ma non sempre le cose avvengono come noi pensiamo perché a un certo punto Dio ti farà arrivare a quello che tu hai nel tuo cuore ma per delle vie che lui ha stabilito Sapete, una cosa che sviluppai durante la scuola di ministero è il fatto di comprendere che la Chiesa si basa su dei principi ben specifici. Vi sono dei principi ben specifici che noi dobbiamo rispettare, eh? vi sono delle chiavi che noi dobbiamo sfruttare per accedere a determinate situazioni celesti, e poi vi sono dei modelli. Per esempio se prendiamo l'arca di Noè, è un modello, potremmo dire che è un modello di ingegneria spirituale, che ci parla in realtà, è una prefigurazione della Chiesa, ma che rispetta principi spirituali. Chi ha progettato in realtà l'arca di Noè è il sommo architetto, quali nozioni poteva avere Noè riguardo l'ingegneria navale o d'altro? Se voi prendete forse qualche ingegnere navale di oggi, probabilmente quello che può progettare potrebbe anche non funzionare nel caso ci fosse un altro diluvio. Ma Dio diede delle indicazioni ben precise a Noè per la costruzione di quest'arca, gli diede i materiali, come dovevano essere messi insieme tra di loro e badate bene che questa che questa struttura è ancora presente ed è stata individuata sul monte Ararat che si trova in Turchia se non sbaglio quindi vedete che il nostro Dio è un Dio di amore soprannaturale ma è anche un Dio, lo chiamo anche un Dio matematico cioè è un Dio che stabilisce perfettamente le cose siamo noi che nel cammino con Lui a volte possiamo mettere un po' il piede a destra a destra un po' a sinistra ma lì quel piano è sempre quello e se lo centri e se canalizzi l'espressione che uso molto spesso è canalizzare tutto ciò che Dio ha stabilito per te se noi realizzassimo nella vita tutto ciò che Dio ha stabilito per noi noi saremmo proprio delle potenze ma quante cose ci sono parlando ecco di stabilità che ci fanno poi deviare. Permettetemi, ci depotenziano. Ci sono persone che non danno molto importanza all'aspetto della consacrazione della preghiera, della dichiarazione. Sapete, al tempo di Gesù c'erano persone che compivano anche i miracoli nel nome di Gesù, addirittura i discepoli volevano che si pietasse questo. Ma perché avvenivano quelle guarigioni? perché nel nome di Gesù vi è potenza sapete che Dio è fedele alle chiamate Dio è fedele a tutto quello che lui ha decretato e ha stabilito per noi sapete ci sono persone che addirittura non hanno realizzato nemmeno la grazia e se tu li vedi col discernimento del poi ti rendi conto che possono essere dei potenziali profeti che possono essere dei potenziali apostoli. Ci sono anche apostoli nel mondo che sono imprenditori. Non sanno di essere degli apostoli. Perché quella è un'elezione eterna. Gesù ha fatto un qualcosa di molto importante. Io vorrei utilizzare un termine forse poco appropriato. Un termine alchimia. Cioè Gesù ha dimostrato in realtà che il naturale noi non è che dobbiamo escluderlo quando parliamo di carne parliamo di tutto ciò che è contaminato ma in realtà in Gesù si realizza la perfetta armonia tra il naturale e il soprannaturale vediamo un uomo, perfettamente uomo che agisce nel naturale ma che è collegato costantemente al padre e quello che compie, quello che dichiara ha i suoi riflessi nel cielo ci sono tante autorità che noi possiamo usare per esempio legare, sciogliere c'erano varie autorità che erano state affidate agli apostoli e gli apostoli erano i depositari della verità erano i depositari di chiavi che dovevano poi in effetti trasferire, succedere ad altri prendiamo le figure come per esempio Tito e Timoteo che erano stati con Paolo e avevano ricevuto quell'equipaggiamento da parte sua e nella chiesa si deve realizzare il concetto appunto della famiglia, Dio ha stabilito nella chiesa dei vasi, ora tu puoi essere un vaso medio, puoi essere un vaso piccolo, ma l'importante è che tu sei fedele alla chiamata che Dio ha messo nella tua vita. Nella sua di ministero noi stiamo, in effetti abbiamo fatto un disegno, e abbiamo messo per, per rappresentare in effetti la Chiesa, cioè il corpo di Cristo, sapete il principio dei vasi comunicanti, no? In effetti ci sono dei vasi che sono più grandi e quelli diciamo sono gli apostoli, i profeti, se prendiamo Efesini 2.20 la Chiesa è basata sul fondamento di apostoli e profeti, no? Dall'illunzione che parte direttamente dall'alto viene riversata poi sugli altri ministeri e poi su tutta la Chiesa perché la Chiesa è una famiglia nella quale ci sono padri e ci sono figli. I padri sono quelli lì che hanno ricevuto inizialmente e che devono dare, ma successivamente quei figli saranno chiamati ad essere padri e così nel corso dei secoli. Ma Dio sapeva che ci sarebbe stato un declino della Chiesa? Lo sapeva ma per manifestare la sua gloria nel corso del tempo egli ha suscitato uomini io li chiamo apostoli apostoli di restaurazione prendiamo un Martino Lutero oppure altre figure uomini con un'unzione e con una chiamata ben specifica ripeto non un mandato diverso ma un mandato che si ricollega sempre al mandato principale ma per riportare le cose a quelle che erano Oggi noi stiamo vedendo tante manifestazioni, oggi veramente, oggi stiamo curando per esempio una cellula che è nel Rione Sanità a Napoli e abbiamo visto una, una persona che era in fin di vita, era stata portata da poco dall'ospedale, che aveva in effetti una, una gangrena alla, alla, alla, alla gamba sinistra, mano a mano questa gangrena in effetti si è, si è ritirata, la persona prima viveva in uno stato confusionario, il polmone non funzionava e i medici già hanno gridato al miracolo perché siamo andati lì a dichiarare ma principalmente abbiamo fatto prima un'opera di spodestamento tu quando vai in un luogo col discernimento che Dio ti dà devi spodestare quelle realtà che stanno lì intorno e che ti impediscono di operare noi a volte pensiamo che dobbiamo andare soltanto in un posto per pregare, per la guarigione ma c'è tutta un'opera che Dio vuole fare in un territorio cioè Dio si serve di una situazione, per esempio di una persona malata in un luogo, per iniziare un'opera. Guardate che l'opera di fondazione è un'opera un eccezionale, ma che prevede una sinergia tra ministeri. Gli apostoli e i profeti devono collaborare insieme per fondare, per spezzare, per spodestare, per liberare quelle anime, per fare discepoli per fare cosa? per riprendere quello che il nemico ha rubato e per impiantare il regno di Dio nel senso io vado lì spezzo, uso autorità formo e impianto il regno di Dio e dico al diavolo qui non è il più posto non è il posto dove devi stare nei territori nelle persone ed è lì che si crea un'ambasciata del regno quando noi parliamo di comunità, ogni comunità, io non le chiamo chiesa, ogni comunità, eh? e poi in ogni comunità c'è la chiesa del Signore, è un'ambasciata del Regno di Dio. Quindi la, la chiesa è una famiglia costituita da padri e da figli, e quando noi andiamo a conquistare territori, lì andiamo a stabilire il regno di Dio ma ci deve essere la chiamata se vai senza la chiamata non potrai fare nulla ci deve essere l'unzione cosa lesse Gesù nella sinagoga? lesse in Isaia al capitolo 61 e cosa, cosa lesse? lo spirito del Signore è su di me ed egli mi ha mandato per liberare, per compiere un'opera. Ognuno di noi può operare nelle vie del Signore perché lo Spirito di Dio è sopra di noi. Dice in Giacomo, leggo soltanto qualche verso, ma già siamo entrati comunque nel pieno della predicazione. Dovete proiettare? Allora da 5 a 6, prima Giacomo, primo capitolo, ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chiede a Dio che dona a tutti liberamente senza rimproverare e gli sarà data, ma la chieda con fede senza dubitare perché chi dubita? è simile all'onda del male, agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi infatti un tale uomo di ricevere qualcosa dal Signore, perché un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie, non lasciatevi poi dal 16 al 26, non lasciatevi ingannare fratelli miei carissimi, ogni buona donazione ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal padre dei lumi presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento egli ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature perciò fratelli miei carissimi sia ogni uomo pronto ad ascoltare lento a parlare e lento all'ira perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio perciò deposta a ogni lordura e residuo di malizia ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi la quale può salvare le vostre anime e siate facitori della parola e non uditori soltanto ingannando voi stessi poiché se uno è uditore della parola e non facitore è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio egli osserva se stesso e poi se ne va dimenticando subito com'era ma chi esamina attentamente la legge perfetta che è la legge della libertà e persevera in essa non essendo un uditore dimentichevole ma un facitore dell'opera costui sarà beato nel suo operare. Se qualcuno fra di voi pensa di essere religioso ma non tiene a freno la sua lingua certamente egli inganna il suo cuore e la religione di quel tale è vana. Cosa ci parlano questi versi? Ci parlano di una stabilità che deve esistere nella nostra vita perché noi tante volte siamo come delle canne al vento. È vero che Gesù ci dice che noi dobbiamo seguire il flusso dello spirito, c'è un libro che ha scritto Watchmanee che si chiama Il flusso dello spirito e questo è molto importante, però tante volte il divario che c'è tra la vecchia natura e la nuova natura in Cristo fa sì che in quell'intervallo noi tante volte andiamo in confusione è vero che c'è la nostra componente umana ma prendete per esempio ecco la vita di Gesù una vita completamente consacrata al padre una vita di completa ubbidienza una vita nella quale operava durante il giorno e di notte pregava e aveva comunione con il padre Gesù è il nostro modello. In Gesù noi non notiamo instabilità. Non era una canna al vento. Quando Gesù dice noi possiamo udire il vento ma non sappiamo in effetti che direzione prenderà. Così è di quelli che seguono il flusso dello spirito. Noi andiamo in smarrimento quando perdiamo questa bussola spirituale. Quante volte ci è capitato per esempio di perdere questa busta spirituale e non sapevamo cosa fare. Quando mi sono basato sulle mie capacità e su quello che dovevo fare, alla fin fine mi sono smarrito. Ma Dio oggi ci chiama ad una stabilità. Una volta che tu hai raggiunto la stabilità, e per stabilità io intendo che tu sei stato formato, che le tue ferite interiori sono state curate, che sei fortificato, lì sei pronto e sei in sintonia con lo spirito di Dio. Io faccio sempre l'esempio della radio, vi è una frequenza ben specifica, se noi ci spostiamo da quella frequenza, in realtà a volte ascoltiamo e non ascoltiamo, è capitato ecco, di stare in macchina e a volte di sentire eh, la musica della radio e poi o parlare o gli di, dei speaker e poi di non sentirla più a volte avviene così a volte ascoltiamo o non ascoltiamo ma se mettiamo sulla giusta frequenza noi ascolteremo ciò che lo spirito dice continuamente alla nostra vita perché lo spirito non è che parla soltanto in un momento della giornata vi posso dire per esperienza che lo spirito vi parla continuamente con varie modalità anche quando vado a fare il pisolino sicuramente mi è capitato a volte di domenica a mangiare ti vai a fare il pisolino, a un certo punto il signore o ti dà una visione o ti dà una rivelazione oppure a un certo punto ti dice guarda questa sera devi andare a una determinata parte, signore no ma io volevo andare a trovare un amico per divertirmi e quante volte mi è capitato di cambiare i programmi per ascoltare la voce dello spirito e vi posso dire che vi è gioia quando noi seguiamo il flusso dello spirito, questo crea stabilità nella nostra vita e sappi una cosa, che tu non reclamerai più la libertà che pensavi era la vera libertà, perché la libertà del mondo è la schiavitù, ma la libertà in Cristo non ti fa vedere più indietro. La, tu sperimenti la libertà dei fioli di Dio, e allora anche se attraversi situazioni avverse, tempeste, situazioni di vario tipo, sai di per certo che chi si muove per il flusso dello spirito si muove per l'opera di Dio, e tu lì diventi un servo un servo che serve questa stabilità che cosa fa? farà in modo che il tuo essere naturale rinnovato rigenerato ecco la nuova creatura ecco io non sono più lo stesso ma è Cristo che vive in me espressione semplice ma molto significativa opererò nel soprannaturale perché Cristo è colui che mi ha rigenerato L'opera di cui parlo in Giovanni Te è l'opera della parola e dello spirito combinate insieme che operano in noi, ma accetta prima la formazione, accetta di essere guarita prima delle ferite interiori. Sapete, molte persone vivono ancora un'instabilità perché si crea un'abitudine a essere instabili. C'è anche l'opera di liberazione, ma il nemico poi gioca su quelle brecce che trova aperte. Perché il nemico vuole trovare delle brecce aperte, come le brecce delle mura di Gerusalemme che il dovette restaurare. Trova quelle brecce e quando si mette in quelle brecce incomincia l'inganno, incomincia, incomincia la suefazione, incomincia la depressione e poi è tutto un cadere, è tutto un precipitare. Ma vogliamo accettare questa mattina il consiglio della parola di Dio che ci dice di essere stabili oggi non c'è bisogno di persone che siano instabili le persone che sono instabili deviano vanno nella confusione ma lo spirito di Dio ti farà avere le idee chiare su quello che tu devi portare avanti oggi si parla molto vorrei concludere con questo um, aspetto noi come visione che poi in effetti io essendo stato con lui essendo stato equipaggiato da lui posso dirvi che io ho avuto un grande input è stata l'unica persona che ha acceso un interruttore dentro di me e io questo lo devo riconoscere davanti a tutti quanti perché da lì che poi ci furono anche delle profezie sulla nostra vita e quella di mia moglie effettivamente tutto quello che ha detto poi si è realizzato gloria a Dio perché ha ha, ha, si è usato di un suo servo di un suo apostolo per formare e per inviare così funziona la chiesa la chiesa deve funzionare senza competizione, così la chiesa funzionerà senza competizioni Dio vuole armonia tra di noi vuole una stabilità e chi manca di saggezza dice la parola di Dio la chiede a Dio io dico che noi eh, molti chiedono il dono di profezia il dono di parlare in altre lingue eh, oppure cantare voglio dire quando si parla in altre lingue cose bellissime anzi io sto parlando nel de nostro centro che noi dobbiamo ricercare addirittura ecco, i doni di potenza ecco il terzo gruppo di doni però ci sono molti che non chiedono molto il dono del discernimento che deve essere alla base dono discernimento e di sapienza e di conoscenza ma principalmente i primi due dono di discernimento e di sapienza la base per ogni servizio perché io potrei fare delle cose pensando che sono cose giuste ma in realtà devio da quella che è in realtà l'intenzione di Dio per la mia vita voi avete una chiamata avete un'unzione avete un campo dove operare, molti si stanno formando, molti sono prossimi all'entrare appieno nella loro chiamata ma non è finita qui. Vogliamo vedere una chiesa di armonia che funziona secondo i veri principi, le chiavi e i modelli spirituali che Dio ci ha fornito nella sua parola. Lì è la vera stabilità. Lì è la vera chiesa gloriosa. Amen.